lo fa anche con l'adulto, il gatto, no? con, diciamo, con l'uomo eh, che praticamente se tu la attrezzi dove non vuole o eh, alla fine poi rischia di graffiarti l'osservare i suoi minimi segnali, no? i minimi chiuso diremmo mi ha insegnato tantissimo per capire cosa gli faceva piacere dove stavo sbagliando, quando magari gli avrebbe graffiato io credo che noi con i nostri pazienti o clienti